Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi voglio parlarvi di iRacing, il mio inglese fa schifo ma non importa, non è questo l'argomento, non ce ne frega niente, andiamo avanti e parliamo di questo simulatore di guida che nasce per, secondo me, una cerchia ristretta di piloti virtuali. E questo potrebbe sembrare la conclusione del video ma in realtà è la base sulla quale voglio partire per spiegarvi iRacing ed il mio punto di vista rispetto a questo titolo. iRacing nasce dall'idea di un certo sviluppatore di IndyCar, della Papyrus, se non sapete chi è Wikipedia, che ha deciso di creare questo tool, questo servizio, perché così è un servizio iRacing, da offrire a quei piloti che hanno esigenze per quanto riguarda la simulazione a livello elite e vi spiego subito perché iRacing è composto, intanto in termini tecnici eh, gira su un browser, cosa che eh, per me è stato un, l'ho sempre detto, un, un qualcosa di eccezionale quando lo fate partire si apre il browser e vi ritrovate nella macchina, infatti non so se si vede, ma questo qui è un browser in triple screen e vi ritrovate nel mondo di iRacing, quindi già questo è mh, micidiale sta cosa qua, mi ha sempre impressionato e in pratica siete seguiti da un regolamento ferreo che eh, vale sia in pista che fuori e vi spiego in pista voi dovete assolutamente seguire delle regole ben specifiche oltre a quelle internazionali della FIA c'è una regola che è implementata ed è quella del comportamento in pista e della vostra pulizia di guida. Infatti siete tributari di una classifica, di un ranking, che è formato dai punti, che andate ad aumentare ogni volta che fate delle gare pulite, magari se vincete, e se non toccate nessuno, e se non siete toccati? Perché le collisioni sono penalizzate, le uscite di pista sono penalizzate i tagli di pista sono penalizzati. E questo è un qualcosa che nelle lobby pubbliche non esiste. Potete mettere qualsiasi tipo di applicazione, non sarà mai implementato, per adesso, in questo momento, come su iRacing. Infatti gli altri titoli ne stanno bene, stanno diciamo, si stanno adattando, guardando Project Cars 2, Assetto Corsa, Competizione, questi ranking stanno uscendo fuori. Ma i Racing ce l'ha eh, ben rodato da tanti anni, anche se secondo me c'è la pecca del fatto che a volte quando si è colpiti e quindi non si accolpa questo punteggio purtroppo viene penalizzato anche da chi subisce la collisione, quindi già questo qua era una cosa che mi ha infestito. trovo una pecca rispetto a questo, però diventa difficile penso poter calcolare l'urto da chi da come, vabbè comunque non, non posso eh, addentrarmi troppo nel discorso, infatti non è questo che mi ha fatto abbandonare all'epoca iRacing e un'altra regola ferrea è quello che bisogna avere tempo perché, perché iRacing non ha l'immediatezza di un titolo comune, chiamiamolo così, o degli altri blasonati, nel senso che io mi metto in postazione, accendo il computer, avvio racing, clicco e gioco con gli altri, no, tutto è programmato, come le gare vere, dovete iscrivervi alla gara, quindi prenotarvi, fare le pratiche, fare le qualifiche e poi andare in gara, Ce ne sono tantissime, però se io dalle 8 alle 8 e mezza ho tempo per farmi una gara, è inutile che accendo iRacing, perché se non è programmata nel, in quell'orario di, me, di mezz'ora, non la mai la gara. Oltretutto non mi ricordo la programmazione se è di 10, 15 minuti, 20 minuti a gara, fate il conto tra pratica, qualifica e gara, il tempo che ci vuole. E deve essere proprio in mezzo al vostro tempo che avete a disposizione. Ora sicuramente dimenticherò di dire tante cose di iRacing perché poi il messaggio principale di questo video lo capirete alla fine e oltretutto aggiungerei che per una classe elite, eh, chiamiamola così ristretta, perché eh, iRacing ha mh, la caratteristica essendo un servizio che qualsiasi cosa tu utilizzi all'interno di iRacing lo devi pagare, cosa utilizzi? Le macchine ed i circuiti, Quindi, per quando si aumenta e quindi si passa di livello, perché questo ranking che vi dicevo, quando superate un certo punteggio vi apre diciamo, del, delle licenze, per poter accedere a degli eventi e alla possibilità di utilizzare altre auto e altri circuiti, eh, le auto che vi servono per questa licenza si pagano, non sono incluse nel forfè del vostro abbonamento e anche i circuiti, e uno potrebbe dire, sì Fabri, però i circuiti sono in laser scan, ci mancherebbe, però se contiamo tutto il pacchetto di iRacing mi pare che siano 1000 dollari, 1000 euro, e qui potreste contestarmi e sarei d'accordo con voi dicendo, sì, ma Fabri non è che devi comprare tutti i pacchetti di iRacing per poter giocare, effettivamente non è così, perché? Perché uno che sceglie di andare su iRacing è un pilota che ha un stile di guida ed ha delle preferenze specifiche per quanto riguarda le categorie di auto quindi effettivamente ci sono delle serie come le GT3 oppure le NASCAR oppure le V8 Superstar mi sembra che siano così, adesso hanno anche implementato il, il, rally, il rally cross e quindi uno potrebbe dire io voglio fare solo GT3 quindi mi servono solo le categorie GT3 e solo i circuiti in cui si gira su GT3 quindi questo è anche, è anche da dirlo ed è comunque un qualcosa che eh, fa parte di quello che offre RaceRoom, pay, paghi per quello che prendi effettivamente. Comunque, rimane il fatto che il gioco quando tu prendi la licenza non ce l'hai completo e che comunque devi sborsare dei soldi per avere i contenuti, vabbè, questa è la politica di racing e così e basta. E quindi di conseguenza chi non ha le possibilità o comunque quelli di giovane età che non hanno dietro finanziariamente quello che serve eh, non tutti eh, perché ci sono ragazzini che so, più, hanno più soldi, di vabbè questo è un altro discorso eh, diciamo che fa una cernita perché comunque eh, trovarsi un quindicenne eh, su iRacing è più difficile che trovare magari un quarantenne come me che magari ha un lavoro dietro e che può permettersi gli acquisti e tornando al discorso del tempo bisogna avere tempo quindi soldi, tempo il fatto che sia ferro in termini di regolamento e co comunque ci sia un ranking che sta sempre lì, il, il race control dicendo hai tagliato, hai tagliato, sei uscito, contatto, eccetera, può, anzi è sicuro, fa una cernita di quelli che sono i videogiocatori che usano i racing. E qui potreste dirmi, e quanti sono? E, sono? Sono tanti. Contano oltre 60.000 account, se non sbaglio, gli ultimi dati erano così, di giocatori attivi. Quindi ragazzi, eh, voglio dire, poi vi ho parlato di servizio. iRacing ha un netcode pauroso che nessuno dei, di quelli che sono diciamo, i, i concorrenti può offrire in questo momento. Offre delle competizioni online con un seguito a livello di mondiale per quanto riguarda le dirette eh, su YouTube, Twitch eccetera. C'è uno staff completo che gestisce tutto quello che serve miglioramenti eccetera ed in più avete la possibilità se avete subito un torto in pizza di poter fare un reclamo mamma mia che servizio ragazzi e con tutto questo posso dirvi che man mano che salite nelle categorie se riuscite ad arrivare alla Formula 1 al mondiale di Formula 1 addirittura i vincitori prendono soldi mi pare che sia un bel servizio ora credo che ci siano anche dei, dei degli v disponibili per certe categorie per poter fare degli acquisti su iRacing quindi avere i contenuti gratis poi è vero anche che hanno in America eh, questo Black Friday che ormai è diventato anche europeo in cui in questo periodo qui potete comprare delle licenze al, a un terzo del prezzo quindi molto interessante e ci sono sempre delle promozioni quindi ha un costo sì realmente però se uno fa gli acquisti in modo intelligente può comunque portare a casa iRacing in modo abbastanza completo eh, per, per il proprio stile di gioco, ha eh, un prezzo comunque ris ridotto rispetto a quello che è il listino. Per quanto mi riguarda, iRacing mi blocca per quanto riguarda l'immediatezza e il fattore tempo. L'immediatezza è che io, giocatore della domenica, preferisco giocare con il mio amico che conosco, essere collegato in chat e giocare con lui. Racing almeno che tu non ti affitti un server che costa comunque parecchi soldi incontrare un tuo amico diventa comunque complesso, almeno che abbiano implementato qualcosa che non lo sappia ditemelo voi nei commenti perché io non ci sono riuscito, ne ho un paio di amici e non sono mai riuscito a essere nello stesso server forse una volta sola quindi dicevo, affitti un server oppure l'attacchi e giri con quelli che, sono, che ti capita eh, creare un campionato tuo almeno che non affitti un server che costa un botto di soldi non puoi farlo e soprattutto non puoi come dicevo decidere io alle 8.23 voglio farmi una gara, non puoi ma fa parte della della politica e della struttura di questo gioco quindi uno non gliene può volere ai racing perché non è fatto come vogliamo noi è così, se vuoi sei tu che ti adatti sei un hardcore pilot, driver, che ho detto una cazzata, allora i racing è per te, però ti devi tu piegare alle regole. E questa è una cosa che mi affascina comunque. Non è, non posso sposare questa politica perché la mia vita non me lo permette, però mi affascina perché sei tu che ti devi adattare. Cioè c'è un sistema computerizzato che ti dice, cioè il sistema dice sei stato penalizzato, ma no, ma che dice, oh ma sì, sì, se sta. basta, è finita, è morta lì. Cioè, la sua, il tuo ranking si mette, si aggiorna, finito, <ride> è, è fantastica questa cosa qua, poi cosa aggiungere, che eh, graficamente sì è un pelino indietro, rispetto, diciamo l'aspetto tecnico un po' indietro rispetto agli altri, agli altri simulatori, ma, ma che me ne frega a me che si vede l'ombra sfrattagliata, l'anti aliasing eccetera, mi interessa niente, se io il gioco è bellissimo, però non mi fa tenere il culo su questa postazione, non serve a nulla, ma allora che cosa offre high-racing? iRacing? racing ve lo dico subito ragazzi, Racing è, è come dice Michele, un amico mio, è una bomba atomica, sapete perché? Perché c'è un force feedback che non lo so, è, troppo, è micidiale, e non me lo ricordavo, non so se l'hanno implementato da poco quello che è, ma è micidiale, c'è una cosa mostruosa. La connessione con l'asfalto, tra voi e l'asfalto, è quasi, è, è realistica. Cioè non c'è quella sensazione di peso, artificial force feedback o quello che è. No, certo bisogna avere una periferica medio alta, perché sennò magari non si è ritorno. Io immagino con un direct drive high racing che cosa... Che cosa cosa potrebbe offrire io ho il t300 che anche il cambio della forza rispetto alla posizione della macchina o all'evoluzione che sta avendo in pista al consumo delle gomme eh, non, non riesco a spiegarlo ragazzi bisognerebbe provarlo perché è, è bellissimo è veramente bellissimo e questa complessità della fisica mi ricorda tanto il refactor 2 però il refactor 2 non è limitante come lo è i racing perché gli mancano tutte queste, tutto quello che vi ho raccontato fino adesso. E devo dire che quel, quello che mi ha colpito particolarmente è questo. E, e sentire la macchina è quello che un, un giocatore di simulazione di guida vuole sentire. La macchina perde il posteriore, lo senti, eh, manca grip, lo senti. sei andato lungo e cerchi di recuperare, lo senti, sovrasterzo, sottosterzo, ma ragazzi, io io non voglio fare dei confronti con altri titoli però non lo so eh, io non passo ai, ai racing mi, mi, mi girerò questo mese qui con i racing perché vi ripeto io, io le restrizioni che ho sono il tempo l'impegno che comunque prende questo tipo di servizio di simulazione di guida su browser eh, però è un peccato eh, perché se fosse un pelino più aperto rispetto a, a, alla gestione delle gare un po come, come mi pare sarebbe Penso che passerei ai racing tutta la vita, ragazzi, anche col cambio d'acqua, non puoi sbagliare un innesto, la macchina si comporta nel modo giusto, se scali troppo forte, parte. Mamma mia, ho provato un paio di auto da brividi, cioè veramente da brividi. High Racing è veramente un gran titolo, c'è poco da fare. E chi dice il contrario, io non so cosa dirvi. Cioè, è inutile dire. non dico gli altri titoli, non mi piace fare dei comparativi, non mi piace, eh, lo sapete però ai racing ragazzi mi, mi ha colpito particolarmente poi a livello di grafica ci sono anche le nubi che sembrano delle foto delle foto così eh, ci sono delle aberrazioni a livello grafico ma che mi interessa veramente è fantastico quindi io quello che dico è che è un titolo che sicuramente fa la selezione di suo per quanto riguarda i giocatori in pista, questo c'è poco da dire, però eh, anche a fare qualche giro di prova così, a testare le macchine, è veramente da una soddisfazione mostruosa e un divertimento che eh, pochi sanno offrire, questo posso dirlo di iRacing. E spero che rimanga così nel senso che sia veramente riservato a pochi e perché penso che l'essenza comunque di un vero simulazione sia basato anche sul fatto che l'impegno che il pilota deve mettere è direttamente proporzionale a quello che offre comunque il titolo allora penso di essermi abbastanza eh, spiegato bene per quanto riguarda il mio pensiero su Air Racing, gran titolo se non l'avete fatto prendete 13,90€ spendeteli giusto per provarlo fatevi anche qualche gara online che vale veramente la pena Ovviamente, non vi aspettate di accendere il PC e fare una gara perché funziona così e ho server gli amici, eccetera. Non succede quindi, ragazzi, se volete veramente mettervi d'impegno ed è quello che ricercate, sto titolo qua fa per voi, altrimenti rimane il resto del mondo. Anche se, comunque, ripeto: attenzione, non è che è il simulatore definitivo, è un gran bel titolo, è mostruoso, c'è poco da fare. A livello di force feedback eh, R Factor 2 eh, e Racing, però, per me, in gran titolo, ci vuole tempo, soldi e impegno. Questo è il racing. Quindi, ragazzi, su queste mie opinioni assolutamente opinabili, eh, e su questo mio pensiero, che è stato un po' vago perché, insomma, eh, non, io non, non sono entrato nel dettaglio, eh, potrei parlarvi di tantissime altre cose anche nelle gomme, come si comportano, eccetera, eccetera, magari sarà, sarà motivo per me di fare un altro video. Io concluderei qui dicendovi che iRacing è veramente un gran titolo. Peccato per le restrizioni, perché se no sarebbe veramente un gioco di massa che avrebbe sbancato totalmente per quanto riguarda i giochi di simulazione di guida. Ragazzi, su questo io vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, se non siete d'accordo con me lasciate un commento qui sotto, se siete d'accordo con me lasciate un commento qui sotto, se il video vi è piaciuto pollice in su, se non vi è piaciuto pollice in giù, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale, tanto è gratuito, noi ci vediamo al prossimo video, ricordate di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati ogni qualvolta pubblico un video, mamma mia, sta frase qua la ripeto sempre, noi ci vediamo al prossimo video, da Fabris è tutto, ciao!